click day per i professionisti il 15 settembre 2022 e poi tessera sanitaria senza chip cosa cambia? l'utilizzo della carta nazionale servizi con quella in scadenza si passa ancora ai pagamenti tracciabili sono necessari per la riduzione dei termini di accertamento e alla cassa integrazione anticipo del 40% dall'inps le istruzioni per la restituzione L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda i contributi INPS 2022. Sono stati aggiornati i tassi di interesse per il pagamento di rate e sanzioni civili. Infine, uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dal bonus 200 euro partite IVA, possibile click day per i professionisti il 15 settembre 2022. Fa il punto Anna Maria D'Andrea sul bonus 200 euro partite IVA, è stato bollinato il decreto per l'indennità una tantum rivolta ai lavoratori autonomi e ai professionisti per gli iscritti alle casse si va verso un click day unico L'ipotesi è di dare il via alle domande dal 15 settembre 2022 Quindi per quanto riguarda il bonus 200 euro per le partite IVA per i professionisti è probabile un click day il 15 settembre 2022 data a partire dalla quale potrebbe prendere il via la procedura per fare domanda anche per gli iscritti alle casse professionali che sarà allineata sul fronte temporale questo è quanto è emerso a seguito della bollinatura del testo del decreto attuativo sul bonus 200 euro per autonomi e professionisti per il quale si resta in attesa ormai a breve della pubblicazione in gazzetta ufficiale partirà poi la macchina attuativa dell'ADEP l'associazione che riunisce gli enti privati di Previdenza e che ipotizza come data di avvio delle domande quella del 15 settembre. Un click day che interesserà tutti i professionisti in possesso dei requisiti previsti, primo tra tutti il limite di reddito di 35.000 euro. Cambiamo argomento e passiamo alla tessera sanitaria senza chip. Cosa cambia? L'utilizzo della carta nazionale dei servizi con quella in scadenza non può essere utilizzata come carta nazionale dei servizi, ma l'unica via per continuare ad utilizzarla per i servizi online della pubblica amministrazione è prolungare la validità dei certificati del documento in scadenza, in alternativa spazio a speed e carta d'identità elettronica i dettagli sono all'interno dell'articolo Proseguiamo con i pagamenti tracciabili. Sono necessari per la riduzione dei termini di accertamento. Il pagamento tracciabile è tra i requisiti da rispettare per la riduzione dei termini di accertamento. A fornire il chiarimento e la risposta all'interpello numero 438 del 29 agosto 2022 dell'Agenzia delle Entrate. I contribuenti non obbligati possono beneficiare dell'agevolazione a patto che sia emessa la fattura elettronica la registrazione e la memorizzazione giornaliera dei corrispettivi. Anche in questo caso, per avere maggiori dettagli sui chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, si può fare riferimento al documento di prassi dell'amministrazione finanziaria che è scaricabile attraverso l'apposito box inserito nell'articolo. Proseguiamo con la cassa integrazione, anticipo del 40% dall'Inps le istruzioni per la restituzione. L'articolo è di Francesco Rodorigo l'Inps nel messaggio 3179 di ieri 29 agosto 2022 fornisce le istruzioni per la restituzione delle somme relative all'anticipo del 40% dei trattamenti di cassa integrazione con causale Covid. La possibilità di richiedere l'anticipo è stata prevista dal decreto rilancio. In caso di indebito il datore di lavoro dovrà restituire l'importo tramite avviso di pagamento pago P.A., L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda i contributi IMSS 2022, sono stati aggiornati i tassi di interesse per il pagamento di rate e sanzioni civili, anche in questo caso fa il punto Francesco Rodorigo, l'IMS tramite la circolare 98 del 29 agosto 2022 prevede che a partire dal 27 luglio per rateizzazione del pagamento di contributi e sanzioni civili si applichi il tasso di interesse del 6,5%, mentre per le sanzioni civili quello del 6%. L'aggiornamento è dovuto alla decisione della BCE che ha fissato allo 0,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento. Diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sulla produzione, acciaio, ceramica, carta e farmaceutica, ecco le imprese che decidono di non riaprire l'articolo di Federico Fubini e poi per quanto riguarda l'energia, tetto al prezzo del gas, l'UE accelera, la Germania apre, Gazprom taglia le forniture alla Francia per quanto riguarda invece i numeri del giorno, 30 riguarda il caro bollette, il piano in due tappe del governo, si cercano fondi per almeno 30 miliardi di euro e l'1% invece è relativo alla Gran Bretagna, entro fine anno sarà in recessione, con il meno 1% allarme di Goldman Sachs. Nella sezione opinioni, microchip, fine della collaborazione tra Stati, ora UE, Cina e USA corrono da sole e l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi che è quello in apertura e riguarda appunto acciaio, ceramica carta con le imprese che decidono di non riaprire. L'articolo di Federico Fubini e eh, riporta quelle che poi sono le eh, industrie in crisi a causa della crisi energetica. Le più colpite sono appunto acciaio, ceramica e carta, molte decidono di chiudere proprio perché non riescono a sostenere i costi dell'energia e delle materie prime per poter produrre i propri prodotti.